Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, come va? Eh, allora, voglio rispondere oggi eh, a un commento, uno dei tanti che mi arrivano sotto i miei video, per fortuna, eh, riguardo al mio sound. Eh, Ionio, come il mar, il mar Ionio, eh, mi ha scritto sotto il video del intitolato il miglior basso in assoluto perché comincio dove ho parlato dello squire eh, domanda ma non usi neanche un amplificatore simulato nel computer quando dici che colleghi il basso diritto alla scheda audio? allora utilizzo questa domanda per rispondere poi anche a tutti gli altri amici che mi chiedono molto spesso questa cosa eh, ovvero come registro eh, le mie lezioni, le mie cover che in realtà è poi, eh, diciamo, come registro anche quando devo registrare le tracce proprio di... insomma, eh, quando vado in studio, tracce di canzoni per mia moglie, eccetera, eccetera. Allora, guarda, mi sono organizzato oggi, ho trovato un iPad, quindi ho due telecamere e vi faccio vedere che dal mio basso allora vedete quella, quella è il telefono che mi riprende l'ampli è lì buono buono da una parte zitto, non lo uso questo è il mio basso che ho ora in mano jack va dritto qui ovvero al mio fedele accordatore, qui accanto vedete questi effetti eh, sentite vero sì ma sono al momento staccati perché non li utilizzo come vedete sono solo per i live c'è cioè il jack staccato quindi il jack del, dell'uscita dell'accordatore dell fa un giretto strano qui in mezzo alla corrente cosa che se mi vedono i fonici mi fucilano torna qui sopra magicamente e mi entra in questa splendida focus right che è la scheda audio qui c'ho il microfono che è questo modello qui come vedete quando parlo volume 2 è dove c'è il canon del microfono niente, trucchi da qui poi collegato tramite USB vedete c'ho questo affarino che si collega al Mac che è questo e ecco cosa utilizzo semplicemente logic eh, con due tracce senza alcun effetto L effetti sarebbero eh, qui audio fx può mettere eh, reverberi eccetera eccetera insomma poi questo chi è interessato lo faccio vedere io non utilizzo quasi mai niente tranne tranne quelle volte in cui eh, magari utilizzo il fretless mi serve un pochino di, di chorus, un po' più di reverbero altrimenti questo è quello che, che io normalmente uso vi faccio sentire 3-4 eh, bassi tutti insieme e mi allaccio poi al discorso che tanto del suono eh, lo fa le nostre mani, il nostro tocco il nostro... Eh, Feeling co co con lo strumento, ecco e, um, ovviamente. Questo basso rispetto a questo avrà un suo timbro diverso, come ognuno di voi di noi ha una, ha una voce. Ma non sono dislessico, ha una voce diversa ah, da tutti gli altri. Ci possono essere somiglianze, però ognuno ha il suo, ha il suo timbro. E così gli strumenti. E, cosa dire? Questa è una normalissima scheda audio. Io in realtà eh, ora la utilizzo perché mia moglie, eh, a mia moglie, non serve quindi mi ha lasciato questo. Ho più canali a disposizione quindi ci attacco le basi, ci attacco appunto la voce, eccetera. Ma ne ho una che avevo fatto vedere tempo fa da 30 euro della la Beringhe non cambia niente. Cioè, sono due canali e il suono è identico. Se io collegassi. L'amplificatore, eh, qualche video un po' più indietro, eh, è stato registrato anche con l'ampli, ma eh, sia sì, appunto quando registro qui che anche se vado in studio. A meno che non sia una cosa richiesta da produttori, arrangiatori, eccetera, io non lo uso l'ampli perché eh, voglio che nel banco mix entri il suono più eh, naturale del basso possibile quindi se potessi toglierei ogni cosa poi eventualmente dopo, post eh, sarà il sarà chi monta poi il brano insomma, eh, tecnici eccetera eccetera a voler mettere poi un po' di effetto un po' di equalizzazione, un po' di compressione ma a mio modo di vedere, a mio gusto e deve uscire il suono del basso per questo io non sono tanto amante eh, parte degli amplificatori e, e proprio in generale ma anche e soprattutto di alcune marche che snaturano un po' quello che è il suono e eh, l'identità del, dello strumento ecco. E quindi ho optato ultimamente per un TC Electronic che utilizzo molto raramente nei live, eh, utilizzo la la testata dell'amp del, del come, come preamp per avere un minimo nei live di possibilità di regolazione secondo di dove mi trovo eh, basta, stop io sono un purista, quindi cavo eh, nei live, ahimè, non posso usare il cavo perché mi devo muovere quindi sistemino wireless e, e via ora vi sono qualcosa ah, e poi chiudo il discorso se io attaccassi ora l'ampli, eh, a meno che non smanetto sui vari eh, potenziometri dell'equalizzatore che ha lì, il suono che arriva eh, è più o meno identico, cioè non noto grosse, grosse differenze, per cui ne faccio volentieri a meno, ecco, diciamo così. Eh, vi suono qualcosa in modo che potete rendervi conto anche eh, del... che... che ogni basso ha un suo, eh, una, una sua identità, però poi sono io che gli do appunto il suono, tanto del suono sono, sono io, ecco. Vado e poi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Thank <laughs>